Cosa sta facendo? Sto leggendo, per favore. Mio di silenzio. Cipriano o Cipriano? Lucifero tacque. Cipriano a capo chino suo, il suo figlio, il suo foglio. Metteva fine ai, ai virgulti, l'inchiostro. Inchi, e virgulti che scritturano? Anticità paleografia che me e di lato profilo profilo me centra centrale me sì. laterale sto leggendo un po' me e me e me e me e me e me e me e me ai virgualdi. Lucifero tac, tacque. Cipriano col capo, col capochino, sul foglio, metà, mettava, fine. A... Lucifero tacque. Cipriano col chino sul foglio. Metteva fine ai virgulti di inchiostro col punto al periodo. Con la punta della stilografica che frusciava sulla carta. Inchiostro sul punto periodo. Con la punta dello. Grafico! Lucifero Tacque, Cipriano col capochino sul foglio. Lucifero Tacque. Cipriano col capochino sul foglio metteva fine ai virgutti di inchiostro col punto a periodo. Lucifero Tacque. Cipriano col capochino sul foglio metteva fine ai virgutti di inchiostro col punto a periodo. Poi si accorse che puzzo tremendo il zolfo impervisava il salotto. Maestro, cosa?